Buongiorno a tutti, sono Giorgio Sadolfo, CEO e co-founder di Filo. Filo è una startup che opera nel settore IoT e dal 2014. Siamo una startup innovativa nata all'interno del programma di accelerazione di Luis Sellaps e siamo il primo investimento fatto dal Venture Group in hardware. avevamo l'obiettivo di risolvere uno dei problemi comuni eh, che è quello della eh, perdita delle cose cioè quante volte nella nostra vita ci è mh, capitato di perdere il portafogli, la borsa, le chiavi bene, di fronte a questo problema Filo ha creato un device intelligente un dispositivo intelligente realizzato con tecnologia bluetooth pensato per chiunque infatti la nostra clientela dalla quale siamo, dalla quale siamo partiti e, e, sono proprio i consumatori, chiunque può entrare su internet, andare sul nostro sito eh, filotrack.com e ordinare uno dei nostri device. Ne abbiamo lanciati già due, eh, uno come dicevo a fine del 2014 in prevendita, poi sul mercato nel 2015 che ne abbiamo vendute eh, centinaia di migliaia di unità, eh, principalmente sul mercato italiano e poi eh, abbiamo lanciato un nuovo prodotto a dicembre del 2017 e ridisegnato, in cui abbiamo voluto far sposare design e tecnologia per l'utilizzatore comune. La nostra clientela però eh, non è soltanto l'utente finale, infatti noi abbiamo ehm, avuto modo di lavorare durante questi anni con uh, migliaia di aziende che hanno scelto Filo come un regalo aziendale. Hanno cercato innovazione, l'hanno voluto cercare su un'azienda italiana, che ehm, ha fatto qualcosa di, ehm, di nuovo sicuramente, non tanto dal punto di vista tecnologico quanto dal punto di vista anche di provare a creare qualcosa che arrivasse per il consumatore finale che arrivasse per tutti quanti eh, sul mercato l'abbiamo fatto eh, credendo che un prodotto può eh, essere continuato a fabbricare anche in Italia abbiamo scelto una filiera al 100% made in Italy l'abbiamo lanciata sul mercato e questa ad oggi ci ha ripagato come vi dicevo prima le aziende anche ci cercano per due principali motivi, uno è quello nativo, quindi prendono il nostro dispositivo, lo brandizzano, creano una loro, um, uh, loro brand identity, quindi sul dispositivo, e lo regalano a clienti, a dipendenti, lo usano per fiere, per eventi. L'altra tipologia di aziende è una tipologia di aziende un po' più innovativa, quella che cerca uh, in qualche maniera di utilizzare la nostra tecnologia all'interno dei loro prodotti. Quindi basti pensare per esempio a fabbrica un fabbricante di borse che vuole prendere la nostra tecnologia, la mette dentro le loro borse e crea, um, fa diventare il proprio oggetto digitale senza che questo nativamente lo fosse e penso che questo sia proprio lo scopo dell'IoT l'IoT eh, tante volte lo pensiamo oggi noi come internet delle cose internet di ogni cosa anche spesso e volentieri e, e grazie alla nostra tecnologia noi rendiamo tracciabile tutto quanto questa è proprio la vision della nostra azienda di filo cioè noi vogliamo dare la parola ad ogni cosa facendogli dire dove è Attualmente lo facciamo con la tecnologia Bluetooth, abbiamo fatta per prodotti consumer e abbiamo venduto tecnologia ad aziende che hanno esigenza di rispondere al problema della tracciabilità. Questo è FILO, questa è la nostra azienda. All'interno della nostra azienda ehm, cerchiamo eh, di sviluppare sempre idee nuove, siamo sempre a ricerca di tecnologie, non eh, fermiamo mai la creatività per ognuno di noi e puntiamo sempre in alto, puntiamo nel creare nuovi prodotti, puntiamo nel creare nuove tecnologie che possano essere quelle che cambieranno la vita di ciascuno di noi un domani. E noi lavoriamo in un settore molto eh, complicato, come sapete il tema della privacy è sempre qualcosa di è veramente delicato e quello che noi garantiamo a tutti quanti i nostri utenti, siano essi aziende, utenti finali, è la segretezza del dato al 100% tramite sistemi di encryption, cosiddetti end-to-end. -end. Questo ci rende attualmente oggi eh, unici anche la nostra proposizione sul mercato, permette di creare design, tecnologia, sicurezza e consente a noi di creare nuove soluzioni, aprire nuovi business case per tutti coloro oggi che stanno cercando soluzioni innovative di vita sul mercato. In ultimo sempre mi si fa questa domanda, quali sono stati i problemi di filo, quali sono quelli di creare una startup che fa hardware, che fa una soluzione IoT, che, che si rivolge al mercato? Ma I problemi penso io che sono uh, sempre uh, un'opportunità. Eh, cioè da un problema possiamo imparare, possiamo uh, cogliere quello che è l'aspetto innovativo e possiamo andare oltre. I problemi principali che sono stati in filo oggi sono quelli che il mercato, soprattutto italiano dal quale siamo partiti, è, è un po' sempre restio. Al tema di una nuova società che si affaccia sul mercato cerchiamo capitali noi facciamo hardware quindi anche le banche ti vedono sempre un po così non sai bene che cosa fai bene noi abbiamo ehm, voluto anche sradicare questo, questo modello l'abbiamo fatto anche ehm, affiancandoci e credendo di andare oltre prendendo persone che avessero grandi esperienze in tematiche anche industriali in tematiche di innovazione, in tematiche finanziarie per far sì eh, oggi di creare una realtà più solida che quella di filo. Il problema fondamentale in qualsiasi startup è quella di creare il miglior team che possa portare avanti la propria società. Ma un problema quotidiano è un problema di quello di Prendere le sfide, accettare i fallimenti, da un fallimento crescere e andare al prossimo livello. Oggi Filo si sta affacciando su un mondo internazionale, sul mondo europeo e non, e da qui vogliamo andare avanti creando una realtà sempre più solida. Puntiamo a diventare il terzo player europeo già quest'anno in termini di Bluetooth tracking e creare nuove soluzioni di tracciabilità per chiunque. Grazie.